Allora, iniziamo a parlare dal punto di vista più formale di queste misure, quindi faremo una parentesi quasi matematica eh, tra oggi e martedì e per poi arrivare a a imparare a definire in modo corretto questi indicatori che possiamo misurare dei processi e poi capire dove andare a misurarli e come, no? quali sono le modalità però prima dobbiamo chiarirci un pochino le idee su che cosa vuol dire misurare un processo no? questa misurare un processo, i processi sono attività che vengono svolte, cose che vengono fatte, parole che vengono dette, oggetti che vengono impostati cioè sono elementi fisici misurare cosa vuol dire? vuol dire questa è la frase di Kelvin quello dei gradi ehm, Lord Kelvin diceva puoi misurare qualche cosa quando puoi attribuire dei numeri a ciò che stai dicendo a ciò che ti stai esprimendo quindi esprimi una valutazione attaccando dei numeri ai fatti che avvengono attribuendo dei numeri ai fatti che avvengono. Diceva Kelling che se tu parli di un fenomeno ma non sei in grado di esprimerlo in modo quantitativo, in modo numerico, allora la tua comprensione di quel fenomeno è limitata. E in particolare, l'ultima frase è quella che ci interessa, in un percorso gestionale se non lo puoi misurare non puoi migliorarlo. Perché se non lo puoi misurare non puoi neanche capire se oggi è meglio di ieri o se ciò che farai domani sarà meglio di ciò che stai facendo oggi. Quindi questo è il punto di partenza. Eh, dobbiamo riuscire a ragionare in termini numerici su, degli, su delle attività, degli eventi che avvengono all'interno dei nostri processi. Quindi il, la misura o la misurazione, measurement, è definito come processo attraverso il quale si assegnano in modo Obiettivo e empirico, ci sono due aggettivi qua davanti. Empirical, Objective Assign si assegnano in modo obiettivo e empirico. Obiettivo significa che il risultato della misura, del processo di misurazione, non dipende da chi la svolge, o dalle intenzioni, dalle preferenze di chi la svolge, ma il numero è sempre lo stesso, Se non è soggettivo ed empirico perché richiede dell'attività per poter essere estratto questo numero la misura non arrivano da noi, dobbiamo darci la prendere. è il processo attraverso cui si assegnano in modo empirico e obiettivo dei numeri a delle entità le entità sono le cose che vogliamo misurare espresse con un termine molto generico entità qualunque cosa può essere la soddisfazione la felicità non so, non interessa tanto in campo gestionario cose anche molto appunto vaghe ma che se vogliamo misurare dobbiamo trasformare in numeri o dobbiamo associare a questi fattori a queste entità dei numeri in modo da essere in grado di caratterizzare alcuni attributi di questa entità Cioè la produzione, il prodotto, ha molti punti di vista, molte sfaccettature. Quando io prendo una misura, ne vedo una. Io ho questa spugna in mano e eh, misuro la spugna. Posso dire misuro la spugna? No. Posso dire misuro il peso della spugna. Posso dire misura la densità, posso dire misura la lunghezza, il volume, la porosità, inventate quello che volete. Ma una misura non mi misura mai l'oggetto, l'entità, mi misura un qualche attributo, una qualche proprietà dell'oggetto. È sempre una visione parziale. Mi interessa il peso, misuro il peso. Mi interessa la dimensione, misuro la dimensione. misuro il prodotto, misuro le risorse, non vuol dire nulla, le risorse sono tutte il, il tempo, l'occupazione, l'utilizzazione, sono tanti fatti, chiamati attributi che possono essere estratti da un determinato oggetto fisico, da una determinata entità, come è chiamata qua nella definizione. Quindi io non misuro mai il tutto prendo un elemento e misuro un aspetto un attributo di questo elemento associando a questo attributo un numero, un valore numerico questo è ciò che faccio è chiaro che detto così sono conscio delle limitazioni vedo un angolino di un pezzettino rispetto a tutto il processo quindi questa entità che sto misurando può essere un oggetto o un avvenimento, un ordine, una consegna eccetera non sono oggetti fisici ma sono cose che avvengono nel sistema e di questi oggetti o di questi avvenimenti misuro alcune caratteristiche, una, una singola caratteristica per volta, chiamato attributo, può essere una caratteristica, una proprietà, una qualità Il fatto che sia obiettivo significa che il processo di misura, qui c'è scritto, deve essere basato su regole ben definite e ripetibili. Quindi non mi basta dire misuro il peso, devo darti anche, per poter dire che l'ho misurato, devo dirti il procedimento di misura qual è. Come fai a misurarlo? Ho un negozio, misuro quante persone entrano nel negozio. Bello. Come faccio a misurarlo? C'è un omino che conta, quelli che passano, ho un contatore sulla porta con una fotocellula, distribuzione dei biglietti, non lo so, ho un sistema che sulla base del, dell'ossigeno consumato stima quante persone sono passate, Eh, quindi dobbiamo sempre ricordarci che nel momento in cui definiamo una misura che vogliamo prendere dobbiamo avere chiaro il procedimento di misura, il costo che deve avere questo procedimento di misura, quanto è complicato, vale la pena e anche la precisione che può darmi. Come tutte le misure, come facevamo già in fisica 1, quando ci i carrelli da misurare, in laboratorio c'era più o meno tot millimetri ogni misura ha un suo errore intrinseco e qui non è, non è diverso, stiamo non stiamo misurando oggetti che si spostano, stiamo misurando processi gestionali che avvengono, ma è la stessa cosa, nel momento che so su un numero non avrò mai la precisione infinita su quel numero, quindi, tanto per chiarire il vocabolario, la misura o la misurazione, la parola measure può essere intesa come sostantivo o come verbo, misurare e poi possiamo usare anche il termine misurazione eh? qui la misura è il numero la misura della lunghezza di questa, ehm, di questa spugna è 18 cm, 16 16 è il numero che indica la misura misurazione è il processo che svolgo per ottenere questa misura per ottenere il numero La misura si esprime, a seconda del tipo di misura che ho, secondo una certa scala, che chiamo metrica, cioè io la lunghezza la misuro in centimetri. Il peso lo misurerò in grammi, la temperatura in gradi Kelvin o in gradi Celsius, il numero di persone le misurerò sono entrati nel negozio sono entrati nel in persone al giorno o all'ora o al minuto devo decidere devo definire qual è la scala di misura la metrica che uso per misurare la difficoltà di un corso sulla base di cosa la misuro A voi chiedono, c'è un corso più facile o più difficile? Certo, ci sono corsi più facili e corsi più difficili. Ok, allora una qualità, un attributo del corso è la sua difficoltà. Come la misuriamo? Innanzitutto come esprimiamo questa misura? Cioè come facciamo a dare un numero che rappresenti la difficoltà di un corso? Quindi ho due problemi, come definirlo dal punto di vista concettuale e come misurarlo dal punto di vista pratico. un modo potrebbe essere, non so, faccio un sondaggio tra 100 studenti e gli chiedo senti, da, dimmi da 1 a 4 se questo corso ti sembra poco difficile tanto difficile, difficilissimo, impossibile e poi da questi numeri estraggo una misura faccio una media faccio un, li metto insieme, adesso impareremo come si può fare mettere insieme questi numeri per avere una misura in un modo abbastanza oneroso, insomma devo prendere 100 studenti che abbiano quel corso, che l'abbiano già seguito, che abbiano voglia di rispondere alle domande, devo trascrivere, devo fare i conti, ma poi alla fine ho il numero che mi misura la, la difficoltà di quel corso. Qual è la scala di quel numero? Beh sarà una scala qualitativa, più o meno tanto, come lo esprimo. Quindi è facile pensare al processo di misurazione quando parliamo di proprietà fisiche lunghezza, peso, densità, vabbè ma la maggior parte delle cose che vogliamo misurare nei nostri processi non sono così semplici non sono direttamente riconducibili a proprietà fisiche di un oggetto e quindi la, la, la loro definizione è più complicata, più difficile è quello che dobbiamo un attimo fermarci a riflettere per evitare di fare degli errori macroscopici impareremo che la cosa che fate sempre che facciamo sempre tutti cioè la media degli esami non ha senso è sbagliato dal punto di vista matematico punto e poi vi racconto perché ci arriviamo Partiamo prima dal definire, poi, poi vediamo come calcolare come possiamo aggregare. Per esempio, qui ci sono alcuni esempi di misura, dove sono definiti alcuni tipi di entità, per ciascuna entità qualche esempio di attributo di questa entità e sull'ultima colonna la misura che posso dare, cioè la definizione di un numero che sia in grado di valutarmi quella qualità di quella persona, di quell'entità quindi ad esempio se l'entità persona, dell'entità persona, voglio misurare l'attributo età, avrei ad esempio due modi. L'anno di nascita o il numero di anni o mesi, in questo caso, da quando è nato. Sono cioè, due numeri diversi. ma sono due modi diversi di misurare lo, stessa, lo stesso attributo su due scale di misura diverse qui io direi 1967 che è l'anno di nascita qua sotto non so quanti mesi fate voi la moltiplicazione ma viene un numero diverso da quello di prima che è equivalente nel senso che anch'esso misura l'attributo età di una determinata persona quindi non è univoca la definizione di una misura prima decido che cosa voglio misurare quale attributo e poi decido come rappresentarlo anche sulla base della facilità di misurazione eccetera eccetera che so voglio dire io ho scritto un programma bello quanto è lungo come lo calco Beh, ho un modo semplice, le linee di programma. Ho no, usato il programma da 12.000 righe, mamma che bravo. Sì, 10.500 sono commenti. Allora devo contare tutte le righe o solamente quelle che contengono delle istruzioni eseguibili? Le righe bianche le conto o no? Se ho una riga e su quella riga ci sono 3-4 istruzioni scritte tutte fitte fitte separate punto virgola la conto 1 e la conto 4 sono misure diverse tutte lecite ma sono diverse quindi devo, nel momento in cui la definisco no, devo sempre definire bene ah il mio sito web ha un milione di utenti che vuol dire? niente un milione è un numero per carità ma in un anno, in due anni, in dieci anni, contemporaneamente, in un giorno? qualche mese fa la notizia era di Facebook che ha raggiunto il miliardo di utenti collegati in una singola giornata ma così l'ha definita bene la misura che cosa conto in quale arco di tempo mi dà un numero in molti altri casi hai dei numeri che poi se ti chiedi ma probabilmente quando vedete dei numeri in giro sugli articoli, sui giornali online, chiedetevi ma questo numero è definito bene? So che cosa sta misurando? Oppure un numerone messo lì tanto per scopi di marketing, di promozione, di advertising, perché oh, quanto siamo bravi, ma cosa significa quel numero lì? È definito bene. Eh? Poiché noi cerchiamo di fare management e non advertising, è nostro interesse averlo misurato bene sapere cosa stiamo misurando se non conosci non puoi migliorare poi magari lo gonfiamo lo ripieghiamo per 10 prima di darlo alla stampa va bene tutto ma prima devo misurar, sapere cosa sto misurando cosa voglio misurare al mio interno uh -huh. un processo di collaudo di un processo di collaudo posso voler conoscere la durata quindi il tempo espresso in ore da quando il processo inizia a quando il processo finisce <coughs> Se ho un processo di collaudo oppure un sistema di collaudo posso andare a vedere ad esempio il numero di guasti che sono stati trovati, errori, per ogni K-Loc, vuol dire migliaia di linee di codice. Quindi poi sono numeri molto concentriamoci su questo come esempio. Cioè io ho un processo di testing di un software, ho scritto un software molto complicato e ho una, una parte del mio processo è che collaudo e test persone che usano il programma e vedono se trovano degli errori dei malfunzionamenti eccetera eh? fondamentale testare i prodotti prima di distribuirli. quindi io posso avere un numero che mi dice ogni mille linee di codice in media quanti errori sono stati trovati quindi ho trovato 10 errori su 12.000 linee di codice sono 10 dodicesimi fa un certo numero, 0,8, quanto farà? E quello mi dice la frequenza dei guasti trovati. Dopodiché, questo numero, attenzione all'interpretazione che ne diamo, qui è indipendente dalla misura, la misura l'ho definita bene così. Poi, sono più contento se questo numero è alto o se è basso? Sono più contento se trovo più errori per per migliaia di linee di codice o se ne trovo di meno se ne trovassi zero vuol dire che il mio software è perfetto o che i tester non sono capaci di lavorare e non trovano nessun errore magari è pieno di errori ma loro non li trovano perché non lavorano bene quindi bisogna sempre fare attenzione a che cosa sto misurando nel no? significato di ciò che sto misurando ah io ho raggiunto zero difetti no, non hai raggiunto zero difetti hai trovato zero difetti poi magari ce ne sono dentro e non li hai trovato oppure magari sei in grado di trovarli e man mano che vai avanti ovviamente nel tuo processo di testing via via i difetti diminuiscono perché man mano che li trovi li elimini, li correggi quindi è giusto che questa, di, questo valore magari nel tempo tenda a diminuire però importante è importante che diminuisca perché i difetti diminuiscono non perché i tester fanno meno attenzione quindi non sempre ciò che misuriamo è ciò che vorremmo misurare o ciò cioè che abbiamo in mente che quella misura significhi. Non sempre fa attenzione a quali sono le cause che possono portare a un determinato valore, a una determinata misurazione. Vabbè, qui sono alcuni esempi. Quindi, la, un, po', un po' come in tutto questo corso, la chiave di partenza è la precisione. Diamoci delle regole che quando, in modo che quando parliamo di misurazione sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando quindi devo innanzitutto definire in modo preciso che cosa sto misurando qual è l'entità e qual è l'attributo, qualità che voglio misurare l'attributo e l'entità li devi capire, un secondo Ballet dice li devi capire anche al mio, al mio intuitivo Ancora prima di definire un numero Cioè se io non riesco a spiegarti In cinque parole Che cosa voglio misurare Vuol dire che non ho ben chiaro Non ho ben definito Qual è la qualità che voglio misurare Che voglio, che voglio tenere sotto controllo L'attributo che voglio controllare Quindi prima mi chiarisco Cerco di chiarire che cosa voglio controllare Dopodiché cerco di trovare un numero Che lo rappresenti bene non il contrario a volte cosa succede? a volte che c'è un numero succede che c'è un numero che è facile da trovare da misurare e allora mi accontento di quel numero e poi mi invento una, un attributo, una qualità così post factum che rappresenta quel numero Quindi, però alla fine veramente non sto cosa, ho, ho un numero, cosa significa quel numero e quel numero significa quel numero lì e poi trovo una giustificazione un nome da dare a quel numero ma non ho in realtà una comprensione migliore del fenomeno perché in realtà quel numero è saltato fuori perché è facile da misurare, ma non mi dice nulla. Che ne so? Io potrei prendere la mia spugna, la immergo in acqua e quando è bella zuppa la peso. Quindi lo posso chiamare il peso. Ho un numero, no? Lo chiamo il peso bagnato della spugna. È ben definito dal punto di vista procedurale. Serve a qualcosa? Che cosa mi indica? Mi indica qualcosa? No, non lo so. Ma è facile da ottenere, eh? la metto a mollo, e la metto sulla bilancia. cerco di non sgocciolare troppo, metto la bilancia vicino al lavandino. Quindi è un procedimento di misura facile. Il significato, non lo so. È il numero che esce fuori pesando una spugna bagnata. Se invece a me interessa so, la porosità, l'itrofilia la capacità di assorbire il liquido, allora prima di tutto de decido cosa voglio misurare, dopodiché vado a capire come misurare, magari non si fa così mettendo la molla, magari si fa in modo diverso, quindi sempre avere ben chiaro che cosa vogliamo misurare, sembra, sembra ovvio ma... E... Quali sono gli oggetti, le entità che possiamo voler misurare? Allora prendiamo l'esempio molto stato di un processo: un processo che prende delle risorse, che possono essere persone, materie prime, tempi, locali, attrezzature, e usando delle risorse esistenti attraverso un processo arriva un prodotto. Ma allora, qui ho tre tipi di entità, l'entità risorse, che sono le condizioni attraverso cui il processo si può sviluppare, o l'entità processo e l'entità risultato. Quindi posso andare a misurare delle qualità, degli attributi, delle risorse, risorse materiali, risorse finanziarie, risorse umane, risorse logistiche, materie prime, risorse tempo delle qualità del processo durata, efficienza, frequenza poi ne vedremo o delle qualità del prodotto il costo, il peso, la qualità sono tutte qualità di tipo diverso è chiaro che è diverso non andare a misurare oh, qualcosa che sia un input al mio processo Ho delle misure di entità che arrivano in ingresso al mio processo e se io sono responsabile di controllare questo processo in qualche modo nel nostro ingresso subisco gli ordini, quanti me ne arrivano? e eh, mica lo decido io forse per me ne vorrei tanti ma se non arrivano, non arrivano personale, è quello che è, è quello che ho, non lo posso inventare di notte. No? Quindi è importante conoscere queste cose, sapere misurare, ma in realtà non abbiamo molto controllo su di queste Quindi sono in qualche modo misurare cosa entra nel mio processo. Poi avviene qualcosa nel mio processo e quindi vado a misurare come avviene questa forse è la parte che mi interessa di più, insieme alla misurazione del risultato del processo stesso. Allora, su questi altri due elementi, chiaramente, la qualità del processo influenza le misure che faccio sul processo stesso o le misure che faccio sul prodotto. Detto in altri termini, se c'è una misura sul prodotto o sul processo che non mi piace, posso agire sul processo stesso per cercare di migliorarla. Se c'è una qualità in input che non mi piace non posso agire sul processo per cambiarlo, devo agire in un contesto più ampio devo agire su chi mi genera quella risorsa che non è impossibile ma è chiaramente al di fuori di questo loop di controllo specifico alla fine quello che potrò dire è andare a ridefinire gli obiettivi oppure andare a chiedere altre risorse al di fuori no? di questa nicchia sempre prendendo un'entità dicevamo io devo misurare un attributo allora se ci ragioniamo abbiamo due tipi di attributi qui sono chiamati attributi interni o attributi esterni l'attributo interno è un attributo diciamo, intrinseco del prodotto, del processo questo vale sia sugli input che sul processo che sull'output. la proprietà intrinseca Pensiamolo, è più facile pensare a un prodotto, questa no? è la nostra, nostra spunta. È intrinseca la sua lunghezza è la sua lunghezza. Quindi mi basta osservare la singola entità, il singolo processo. Se il processo voglio sapere se vi, da quante persone viene fatto un processo, lo osservo e vedo che viene fatto da due persone. Due quanto tempo ci vuole per svolgere una fase di lavorazione lo misuro parlando di processi non solamente di prodotti quindi ci sono misure che si possono prendere osservando il singolo, la singola entità, quindi il singolo prodotto il singolo processo la singola risorsa. oppure ci sono attributi, che qua sono chiamati esterni che sono misurabili attraverso l'interazione dell'entità col suo ambiente. Quanto cancella bene? Se guardo solo lei non te lo so dire. Devo provare a cancellare e definire una lavagna standard scritta passo una cancellata standard e vedo qual è il residuo standard di gesso che è rimasto, definisco un processo di misura. Quindi solamente nel momento in cui il prodotto interagisce con l'ambiente con il quale è previsto, no? predisposto per interagire. Però qualcuno può dire, no ma guarda che tu se vai a vedere il materiale, la porosità, la gommosità, eh, puoi dedurre quanto cancella bene. Okay, ma non la posso misurare, è una cosa diversa io posso avere delle, anche delle misure derivate no? io prendo delle misure interne sulla base di queste misure interne e di un modello che conosco posso prevedere quale sarà la sua capacità di cancellazione ma non è la stessa cosa che misurarla questa capacità di cancellazione poi a volte scelgo me la calcolo perché mi fido del modello mi fido delle misure di base e a volte invece la misuro Pensate nell'industria, nella manifattura. A volte cosa fai? I pezzi li misuri a campione. Perché tu hai un processo di produzione con degli utensili, con delle tolleranze, con dei tempi, con delle misure che sono calcolate per darti una certa precisione sul, sul pezzo del risultato. Quindi in qualche modo dici io questa cosa qua ha la tolleranza dello 0,5 per 1000 Perché l'ho calcolata così? Perché quel tordo funziona così, perché quella lama funziona così, eccetera, eccetera. Ho misurato magari i singoli pezzi e poi calcolo quale sarà il risultato. E poi anche ogni tanto, uno ogni mille, lo vado a misurare, lo prendo, lo metto sul microscopio e vedo come è fatto. Non mi posso permettere di misurarli tutti, ma magari ogni tanto sì. Quindi, misure che um, si possono prendere solamente nel momento in cui l'oggetto, il processo, il servizio, la risorsa viene messo all'opera e interagisce col suo intorno, col suo ambiente se posso questa misura la posso anticipare magari facendo appunto dei test delle prove, delle analisi interne oppure alcune di queste misure le potrò prendere solamente quando il sistema sarà fuori dalla mia azienda sarà sul campo, sarà operativo sarà funzionante Eh, non lo posso fare semplicemente osservando l'entità statica ferma ok queste sono un pochino le caratteristiche dei numeri che vogliamo ottenere sono numeri di vario tipo che vanno a valutare vari attributi di varie entità però questi numeri possono avere caratteristiche molto diverse proprio dal punto di vista aritmetico man mano che si va avanti se vogliamo storicamente eh, si sono trovati metodi sempre più sofisticati per misurare alcune quantità ad esempio, qui c'è la storia della misurazione della temperatura dei liquidi dove a livello intuitivo, pre-scientifico, l'unica cosa che puoi dire è che se hai due contenitori questo è più caldo dell'altro o più freddo. È una misura grezza, ma è una misura Quando tu hai la febbre, la prima cosa che fa tua mamma, tua sorella o chi c'è con te è ti tocca la fronte e la confronta con la sua, è la misura, ti permette di dire solo è la solo delle balle oppure no hai la febbre, forse hai la febbre, andiamo a prendere uno strumento di misura più accurato, però ti dà una misurazione, una misurazione che con un certo margine di errore ti permette di mettere in ordine una cosa che è più fredda Rispetto a una che è più calda, tra le due sai scegliere qual è più calda. Poi puoi avere, avere più un termometro che, che si basa sulla dilatazione dei metalli. Allora lo appoggi al primo oggetto, vedi quanto si allunga, lo appoggi al secondo oggetto, vedi quanto si allunga, secondo quanto si è allungato, puoi dedurre che il secondo oggetto è più caldo o meno caldo del primo. Però, se questo pezzo di metallo non è tarato, non è calibrato, non sai di quanto. Puoi dire di più o di meno, ma è sempre solo un confronto. Fino a quando non riesce a dare, effettivamente, una scala graduata, che dice, ah, in funzione di questo allungamento, posso attribuire finalmente un numero. Prima potrebbe essere un numero molto grassolano, no, poco, tanto, tantissimo. Quindi più caldo di poco, più caldo di tanto, più caldo di tantissimo. Inventiamo questa scala qua. Poi più avanti posso dire più caldo di 2 gradi, o di 2,1 gradi, a seconda della precisione. Dove però la temperatura è una quantità sufficientemente ancora astratta o poco compresa, per cui negli 800, nel primo secolo, quindi nel 1700, sono nate più scale di misura della temperatura. Perché non si capiva bene cosa fosse, sapevi cosa misurare e poi davi dei numeri che so, la scala Fahrenheit e la scala centigrada che usiamo noi sono diversi. Fino a quando non si è compreso ancora meglio il fenomeno della temperatura, e quindi si è capito che in realtà c'è uno zero assoluto. Allora, la... infatti, il sistema internazionale delle misure adesso la temperatura si deve misurare in Kelvin a partire dallo zero. Ma ci sono delle misure invece che non hanno uno zero naturale il signor Farnes l'ha messo a una certa temperatura la scala centrigola l'ha messa invece a 0 gradi. per dire che ci sono proprio vari modi di concepire la misura nel caso della temperatura queste varie modalità erano dovute a una incompleta comprensione del fenomeno temperatura per cui alla fine si è arrivato alla temperatura migliore che si poteva avere cioè la misura scusate, migliore che si poteva avere un valore, una scala assoluta di cui lo zero è ben noto ma in realtà ci sono altri fenomeni che non hanno senso che non ha senso misurare in questo modo e quindi ci si deve accontentare di tipi di misurazione più parziali e se io ho una misurazione del tipo questo è più caldo di quest'altro e se me ne dai tre posso dire questo è più freddo di tutti, questo è quello di mezzo e il terzo è quello più caldo ma non potrò mai dire né di quanto è più caldo né la temperatura media di questi tre perché il mio strumento di misura mi permette solamente di ordinarli di dire chi è più caldo di chi allora quello che ti potrò dire è che questo è più freddo, questo è più caldo e questo è di mezzo è un valore intermedio Quindi, a seconda del tipo di misura, se invece, scusate, se invece so che questo vale 27,1 gradi, quell'altro ne vale 28,3 e l'altro ne vale 29,5, posso dirti qual è anche, ad esempio, la temperatura media, oppure qual è la differenza in termini assoluti o percentuali delle temperature tra il primo e il secondo. E quindi posso parlare di differenze, di somme, di medie, se ho una misura di quel tipo ma ad esempio nel caso di se io avessi una cosa che ho misurato a una temperatura di 10 gradi e un'altra una temperatura di 20 gradi centigradi posso dire che il secondo è il doppio più caldo del primo? non funziona così la temperatura 10 gradi in più a 20 gradi non è il doppio di 10 il doppio in che senso? se però fossero 100 Kelvin e 200 Kelvin, sì, posso dire che è più di caldo perché è una scala assoluta con uno zero messo nel posto giusto allora, noi quello che vogliamo fare è provare a formalizzare questa intuizione che stiamo cercando di, di farci in questo momento dire a seconda di come faccio la misura quali operazioni posso fare sui numeri che ottengo e quali affermazioni ha senso fare sui numeri che ottengo? Ciò cioè che voglio evitare è di applicare operazioni che non hanno significato su dei numeri. Perché io una volta che ho dei numeri posso sempre fare la media, la somma, la differenza. Ma ha senso farlo? E dipende che cosa rappresentano questi numeri dal punto di vista della modalità di misurazione, diciamo a dire. quindi vabbè qui saltiamo perché non proviamo a formalizzare l'azione della misurazione l'azione della misurazione un determinato, un determinato attributo può essere misurato in modi diversi a seconda della scala a seconda del metodo dello strumento quindi ho vari metodi di misura che arrivano a valori diversi, che magari poi si corrispondono. Allora noi in qualche modo dobbiamo imparare a distinguere l'entità dalla misura di un attributo di quell'entità, che è il numero. Quindi questa, questa operazione M, che ci possiamo immaginare sia l'azione di misurazione, la quale prende un'entità e ti restituisce un numero che misura un determinato attributo di quell'entità secondo una certa scala di misura quindi in questo caso m misura l'altezza in centimetri e quindi posso dire qual è il significato di questa misura Posso dire che Gio è più alto di Fred perché la misura dell'altezza di Gio numericamente è maggiore della misura dell'altezza di Fred. Quindi l'operazione di misura mi permette di traslare delle relazioni concettuali tra le entità in operazioni aritmetiche tra i numeri. In questo caso: è importante che l'operazione di misura sia una funzione continua, monotona, crescente. Potrebbe anche non essere lineare, se mi interessa solamente dire chi è più alto di chi. Potrebbe anche essere curva, potrebbe anche essere un esponenziale, un logaritmo, non importa. L'importante è che sia crescente. Perché altrimenti non è più vero che la relazione di essere più alto si trasla in una disuguaglianza tra i valori della misura dell'altezza c'è l'altezza la misura con una funzione sinusoidale è misurata male, non è una scala adatta okay? quindi, in qualche modo stiamo definendo il problema qual è? che alla fine ho 180 e se io guardo solo il numero 180 non so quali sono le operazioni lecite e quelle che non sono lecite su questo numero Perché quali sono le operazioni lecite uno dice la natura della funzione di misura è qui che poi nascono i problemi quindi un buon measurement mapping cioè una buona funzione di misura, di mapping della misura garantisce che le relazioni empiriche cioè ciò che voglio confrontare nelle mie entità, quelle vere le mie spugne questa cancella meglio di quell'altra sì ma quanto meglio voglio confrontare delle quantità reali tra entità reali se la misura è fatta bene allora io potrò confrontare i valori numerici misurati e avrò la stessa informazione che avrei confrontando le vere qualità del prodotto se no la metrica non è ammissibile non la vogliamo, non ci serve non serve a misurare ciò che vorremmo. Okay? quindi in qualche modo definiamo una scala di misura un metodo di misura che ci permette di operare con dei numeri per capire delle relazioni semantiche più di significato tra le qualità e queste scale di misura possono essere più o meno Espressive più o meno rappresentative, eh, vediamo un esempio. Poi, dopo ci torniamo sulla definizione. Ci sono vari tipi di scale di modi di misurare che hanno a loro volta un potere espressivo analitico diverso. quindi ci sono scale più semplici ma che hanno meno ricchezza espressiva scale più complesse che però sono più ricche più ricche cosa vuol dire? vuol dire che posso fare più cose con quei numeri con quelle misure ad esempio posso dire A è maggiore di B volete sapere una misura di cui non posso dire chi è maggiore e chi è minore? il sesso di una persona, maschio o femmina, è una misura, ma posso metterli uno davanti all'altro? No. La città dove siete nati, ognuno ha la sua, cosa posso dire della città dove siete nati? Prendo due persone e dico dove sei nata, dove sei nata? Posso solo dire se siete nati nella stessa città o in città diverse. Basta, non è che se siete nati in città diverse, qual è quella maggiore e minore? Non ha senso la domanda. Anche se le città le numeriamo, non mi dici la città, mi dici il codice, il codice di avviamento postale. Torino, tu dove sei nato? 10.100. Ah, io sono nato a Milano. 20.000 20 e quant'è? Ok, ma perché Milano vuol dire che è maggiore di Torino? No, è un numero. 20.100 e 10.100 sono due codici, fiscali, due codici di avviamento postale dei quali posso ragionare su una relazione di uguaglianza se sono stessi vuol dire che sei nato nella stessa città se sono diversi vuol dire che sei nato in città diverse punto non posso dire altro se invece vi chiedo l'età allora sull'età posso dire ah, avete la stessa età sì o, no ah. e se non, se non avete la stessa età chi ne ha di più chi ne ha di meno sono sempre numeri eh ma su alcuni numeri ha senso fare certe operazioni, su altri numeri non ha senso farlo. Anche occasioni semplici, come un confronto. Addirittura sull'età io posso chiederti di quanto sei più grande di me, quanti anni di differenza ci sono. No? Mentre invece su altri tipi di scale non ha senso chiedersi senso dire se uno è più grande dell'altro ma non ha senso chiedersi di quanto ad esempio se io ho un questionario quanto sei soddisfatto del corso? per nulla, poco, tanto, tantissimo Ah, tra l'altro tra un po' arrivano i questionari quindi fateli scrivete le note che a noi interessano saperle e io so se uno ha votato tanto e l'altro ha votato poco e posso dire che chi ha detto tanto ha dato un giudizio migliore di chi ha detto poco di quanto migliore? qual è la differenza tra questi due giudizi? non ha senso la domanda ha senso No. uno ha detto poco l'altro ha detto poco quanto? so che chi ha detto tanto è più soddisfatto di chi ha detto poco ma non so non ho nessun modo per misurare l'entità di questa differenza non, non è una domanda che mi devo fare e qual è la soddisfazione media? in media, ma in media cosa? come faccio a fare la media di tanto con poco? Eh? detto così è assurdo poi voi andate a vedere il 99% dei questionari poco, tanto, tantissimo li mappa su un numero da 1 a 4 e fa la media ma non è per il fatto che l'hai mappato su un numero da 1 a 4, da 1 a 5, che allora automaticamente ha senso fare una cosa che prima non potevi fare. Ha senso dire che quel corso ha una media di 3.7, quell'altro di 3.1 e quindi ha 0,6 punti meglio. Ma che cosa vuol dire? Ricordiamoci da dove arrivano queste misure. Che cosa rappresentano? Non ha senso usare quei, quei, quei numeri in quel modo. Ok? Allora, noi cerchiamo, cerchiamo qua di formalizzare questi concetti intuitivi, dire ok, ci esistono scale diverse, noi sappiamo quando prendiamo la misura in quale scala siamo, e dalla quale scala sappiamo quali operazioni è legale fare, è lecito dal punto di vista matematico. Eh? Quindi, in qualche modo abbiamo diversi sistemi di relazioni, che sono definiti diverse scale, ciascuna delle quali è più ricca di quella precedente e più ricca cosa vuol dire? vuol dire che tutto quello che potevo fare nella scala precedente lo posso ancora fare e in più posso fare le cose nuove non è detto che tutti i, fenomeno, i fenomeni possano essere misurati con la scala più sofisticata di tutte perché magari la loro natura non è catturabile in quel modo quanto sei soddisfatto di un corso non è che puoi metterci un numero da 0 a 10. E quindi ci si ferma a un certo livello di precisione, va bene. L'importante è poi dopo, una volta che ho il numero, non dimenticarsi che quel numero non può essere usato per fare certe operazioni per le quali non era pensato. E quindi ad esempio io posso pensare di avere delle trasformazione tra un sistema di misura e un altro e a seconda del sistema di misura anche lì alcune trasformazioni saranno lecite e altre no ah, quindi è un po' come dire io ho la mia aritmetica che avete imparato nei corsi di matematica sapete fare i conti su tutto però quando i numeri sono colorati di giallo voi non potete fare moltiplicazioni perché non sono non sono veri numeri reali eh, sono solo rappresentazioni numeriche di una cosa che è diversa, su, sulle quali l'aritmetica non sia non, non tutta l'aritmetica si, si può applicare. Quindi a seconda della scala di misura impareremo quali operazioni possiamo fare tutte no. Quindi, proviamo, partiamo dalla più semplice. Queste sono queste cinque scale che impareremo, no? Sono le cinque principali. La scala più semplice è la scala che viene detta nominale. Assegna un'etichetta, una classe, una classificazione, un gruppo all'entità. Quello che dicevo prima, in che città sei nato, di che senso sei. Ti associa un gruppo, gruppo di maschi e quello delle femmine. Via gruppo per città di nascita, per città di residenza, ma tra le varie classi io posso dire che Torino è diverso da Milano ma non posso dire quindi le due classi sono distinte sono disgiunte un elemento o è di qua o è di là ma non posso dare un di, di una, una relazione di ordine non posso dire chi viene prima e chi viene dopo per esempio il caldo freddo invece era di più potevo dire che viene prima e che viene dopo, quando ho invece una scala nominale in cui ho tante volte sono espresse tramite etichette testuali queste cose, questi valori possibili, la professione, il luogo di nascita, ehm, il, come si chiama, il corso di laurea, moltissime informazioni sono di questo genere l'aula, questa è l'aula 16 che è vicino all'aula 12 ma non è il maggiore dell'aula 12 il Politecnico ha deciso di chiamare le aule con dei numeri o combinazioni di numeri lettere, per aiutare a realizzarli ma in realtà il numero non ha nessun significato. Se domani iniziassimo a, a chiamare le aule con i nomi dei personaggi della Disney, non cambierebbe nulla. Salvo il fatto che quando vai in aula, paperoga Paperoga non la trovo, e eh, ti dici no, è dopo Clarabella, eh, ma devi scendere al piano sotterraneo. Eh, diventa forse più difficile, no? Ma il significato è lo stesso un sistema di etichette con un altro sistema di etichette purché siano diverse tra di loro non hai né aggiunto né tolto informazioni. tanto l'unica cosa che puoi dire è se è questa l'aula giusta e la risposta non è incrementa di due non puoi fare operazioni aritmetiche con l'aula con il numero di aula la risposta è sì è giusta, no non è giusta sì sono nella classe corretta no sono nella classe sbagliata Qui non c'è nessuna nozione di maggiore, minore, più grande, più piccolo. solo di uguale o diverso. Quindi, ad esempio, qua ho una persona di cui voglio misurare l'attributo d'origine, da dove proviene questa persona, nel mio sistema informativo. E ho tre scelte proviene dall'Italia, proviene dall dalla Comunità Europea oppure è dall'esterno della Comunità Europea se io voglio trattare questo come una misura dovrò assegnare dei numeri a cui valori di queste misurazioni quindi dirò che metto 1 la mia misura è definita così metto 1 se la persona è dall'Italia, metto 2 se la persona non è italiana ma è dell'Europa metto 3 se la persona non è in Europa ho definito una misura questi 1, 2, 3 però sono equivalenti a queste etichette Italia EU extra EU quindi l'unica operazione che ha senso fare con questi numeri 1, 2, 3 sarà chiedersi se sono uguali diversi se una persona è nella classe 2 è nella classe 3 due persone sono nella stessa classe se sono in due, due classi diverse nessun'altra operazione è possibile perché questa è una scala di tipo nominale potrai anche cambiare radicalmente la scala e dire che se è italiano il numero 101 se è europeo 3.1 se è extraeuropeo il 25 O uguale Fin tanto che i numeri che do sono diversi tra di loro, qualunque sistema di numeri è assolutamente equivalente. Può essere so più o meno comodo, ma è assolutamente equivalente. Non mi importa il valore di quei numeri, mi importa che siano diversi. Basta. Quindi nella mia scala, quanto sei soddisfatto? Poco, tanto, tanto, No, ma quella è ancora una scala, è, è di, di, di tipo diverso. Maschio o femmina, se metto 1, 2 e 1 i maschi e 2 le femmine o viceversa, nessun aspetto del mio sistema informativo, nessun aspetto delle mie misure, nessun aspetto gestionale deve dipendere da quel fatto lì. Dal fatto che io abbia dato 1, 2 oppure 2, 1 ai maschi e femmine. Non devo dipendere da quel valore lì. Se no ho sbagliato qualcosa. No? In teoria potrei anche usare le altre etichette non numeriche o usare il codice asci della lettera E il codice asci della lettera E per, e, per Europa e il codice asci della lettera X Sbizzarriamoci, bizzarriamoci almeno nella fantasia ricordiamoci che quei numeri non sono altro che rappresentativi, etichette rappresentative di una classe. il loro valore aritmetico non esiste, non conta quindi che operazioni posso fare dal punto di vista statistico Ah, allora qui ci sono sette ragazze, e 4, 6, 8, 10, 12, 15 ragazze. In media non si può rispondere, no? In media quante persone ci sono? Cosa vuol dire? Posso contare, posso dirti quante persone ci sono per ciascuna categoria. Posso dire che ci sono più maschi che femmine. Basta, non posso dire altro. Se ho delle misure che sono basate su una scala nominale e quindi sull'attribuzione di classi, L'unica cosa che posso fare è contare quanti elementi ho in, in ciascuna delle classi e gli posso dire quali sono le classi più numerose, più popolose e quelle meno popolose. Posso dirti di quanti unità ci sono, per carità, il numero di elementi per classe è un numero che poi posso confrontare, un valore, un punteggio. Diremo più avanti a una scala assoluta. Ma non posso fare altre operazioni, posso definire quella che è, statisticamente si chiama la moda. La moda è la classe che contiene il maggior numero di elementi. Quindi, in questo caso, la moda dell'attributo sesso all'interno dell'entità persona all'interno di quest'aula è maschio, perché ci sono più maschi. Quindi definisco le categorie, posso contare quanti elementi ci sono e posso identificare la categoria alla moda, cioè quella più frequente. Se facessi l'indagine delle città di nascita, potremmo fare una statistica, tanti sono nati a Torino, tanti a Milano, tanti a Roma, tanti a Moncalieri, eccetera, eccetera, e potremmo scoprire qual è la città nella quale sono nate più persone la moda della cittadinanza. Se vi chiedete come vi chiamate di nome potremmo vedere qual è il nome più frequente, il nome più alla moda, che la maggior parte delle persone, dell'entità persona, possiede come attributo. E così via. Non potrei chiedere qual è il nome medio qua dentro. Parlo sempre di media perché tutti voglio sempre fare la media. Ecco, un pochino in più riesco a fare se uso una scala cosiddetta ordinale la scala ordinale non è altro che una scala nominale in cui abbia senso ordinare le categorie dire quindi a, eh, attribuisco comunque una categoria a ciascuna entità queste categorie sono diverse tra di loro ma le categorie tra di loro sono ordinate l'esempio del questionario di soddisfazione di prima quanto sei contento? poco, tanto, tantissimo per nulla sono categorie diverse ma si può dire che tantissimo è maggiore di per nulla poco è minore di tanto quindi è possibile prendere le varie categorie e metterle in fila indiana, una dopo l'altra, partendo da quella più piccola a quella più grande. È possibile definire una relazione di ordine tra le categorie. Quindi posso inventare un qualunque insieme di categorie, un qualunque insieme di valori numerici, purché venga preservato l'ordine. ad esempio io ho un'affermazione e voglio misurare quanto voi siete in accordo con questa affermazione e vi do quattro scelte sono completamente in disaccordo sono abbastanza in disaccordo sono abbastanza in accordo sono completamente in accordo completamente d'accordo c'è il tantissimo questionario io poi all'interno del mio sistema traduco queste quattro classi con dei numeri, dove scelgo i numeri facendo in modo che i numeri numericamente minori corrispondano alle classi che per me hanno un significato minore, precedente, quindi le quattro classi le metto in ordine dalla meno d'accordo alla più d'accordo e ordine è noto e poi attribuisco dei numeri crescenti a queste varie classi non avrebbe senso chiamarle 1, 4, 2, 3 mentre su una scala nominale avrebbe senso se le chiamo 1, 4, 2, 3 anziché 1, 2, 3, 4 sto sovvertendo l'ordine prima non c'era l'ordine quindi potrei sovvertire ciò che voglio qui invece le categorie hanno un ordine intrinseco e quindi voglio che la misura rappresenti quell'ordine ovviamente una qualunque scelta di valori numerici crescenti è equivalente a qualunque altra scelta quindi non devo farmi ingannare dal fatto che c'è scritto 1, 2, 3, 4 sono 4 numeri consecutivi il 4 è il doppio del 2 la differenza tra 3 e 4 è uguale alla differenza tra 2 e 3 no perché se avessi scelto questi numeri tutti questi aggiornamenti non valgono più e sono numeri altrettanto validi perché io l'unica cosa che posso dire è chi è in accordo, chi è in disaccordo chi è in totale accordo, chi è in totale disaccordo cioè quindi contare quanti appartengono a una classe vedere qual è la classe più rappresentativa, anche la moda anche qui la posso calcolare ma non posso fare altro, l'unica cosa che posso fare tra questi numeri sono operazioni che, come prima posso, potevo fare solo operazioni di uguaglianza, che posso anche usare maggiore o minore confrontarli Allora, quali operazioni statistiche in più posso fare se ho una scala di tipo ordinale? Qui, qui in grigio sono rappresentate le cose che ti devo già fare prima. In più cosa posso fare? Posso mettere in ordine. se cioè io posso pensare se voi avete risposto al questionario di metterli tutti in fila indiana prima tutti quelli che hanno risposto molto poco poi quelli che hanno risposto poco poi quelli che hanno risposto sì abbastanza poi quelli che hanno risposto molto no? è possibile ordinare l'entità sulla base dei criteri di valutazione prima potevo fare solo quattro gruppi se la scala era nominale ma con la scala ordinale io posso dire questo gruppo viene prima di quest'altro poi all'interno del gruppo ovviamente sono tutti equivalenti. E grazie alla possibilità di ordinare gli elementi posso definire i percentili. Ad esempio, il valore mediano qual è? Allora immaginate di avere tutte le persone che ci possono questionare in fine indiana, partendo dal gruppo che ha detto totalmente in disaccordo, eccetera, eccetera, andando via per gruppi crescenti, questo gruppo, questa fila indiana la tagliata a metà, prendete l'omino che sta in mezzo e gli chiedete tu cosa hai votato. Quello è il valore mediano, è la classe dell'entità che cade esattamente a metà di tutte le entità una volta che queste sono ordinate secondo le classi. Non è la media, non ha senso fare la media. Ha senso dire qual è la classe che non è detto, la mediana non è detta che coincida con la moda. Faccio un esempio semplice, io ho quattro classi, 100 persone, 49 hanno detto totalmente in disaccordo. 3 hanno detto abbastanza in accordo e gli altri 45, inteliene, insomma, 46 hanno detto totalmente d'accordo. La moda cos'è? I 49 che sono totalmente d'accordo, perché la classe più numerosa. La mediana chi è? È uno di quei 3 che ha detto abbastanza. Quindi non c'entra niente la moda con la mediana dipende dalla distribuzione dei numeri, anzi conviene magari confrontarle entrambe per dire questa è la classe più numerosa, però questa è la classe che divide a metà la popolazione. E se vedo che la mediana cade in una classe che non è una classe di mezzo, vuol dire che la distribuzione è totalmente sbilanciata da una parte e totalmente sbilanciata dall'altra. Di quanto sono sbilanciate non lo so, non, ho, non posso fare la media, la deviazione standard, cose di questo genere, perché non mi è permesso farlo da questi numeri. l'altra operazione che posso fare, è il rank, il rango cioè numerare le persone numerare le entità sulla base dell'ordinamento che ho fatto prima quindi si va appunto sul fatto che io posso fare questo ordinamento cos'è che non potrò mai dire? cos'è sbagliato dire? è sbagliato dire di quanto sono diverse le due classi e di conseguenza è sbagliato fare medie o differenze o somme Tenete presente che i voti che vi diamo all'esame sono misure su una scala ordinale. Cioè io l'unica cosa che posso dire è che Tizio ha fatto il compito meglio di Caio, quindi gli do un voto migliore. se uno ha preso 28 e l'altro ha preso 27 e l'altro ha preso 26 la differenza tra 27 e 28 non è la stessa che tra 26 e 27 non vuol dire niente magari faccio dei conti che mi viene così ma io so che chi ha preso 28 in teoria l'ha fatto meglio di chi ha preso 27 e quello l'ha fatto meglio di chi ha preso 26 e se c'è un altro che ha preso 26 vuol dire che l'ha fatto più o meno uguale. non c'è un valore questa misura non ha significato in più distribuiamo non le persone per fortuna i compiti, gli esami, gli elaborati in classi alle quali attribuiamo un valore da questo punto di vista ha molto più senso che è solo il metodo americano inglese, di valutare ABCD per corsi gruppi noi abbiamo la, la mania del numerino, no? del decimale, ma che non significa nulla. Cioè, la differenza tra 28 e 30 è molto di più della differenza tra 18 e 20. No? Cioè 1,28 da 30 vuol dire che ha fatto molto meglio, cioè ha un, se vogliamo, un incremento di qualità maggiore, più visibile, che da un 20 e un 18, che vabbè, insomma, comunque siamo sulla parte bassa, ha fatto, bene, ha fatto qualcosa in più, gli ho no? Quindi noi vediamo un numero e lo trattiamo come un numero. In realtà quel numero è il risultato di una misurazione su una scala ordinale. E come tale è, vi è vietato pensare alle differenze e pensare alle somme, e quindi in particolare alle medie. Non fatelo. No? Dovremmo chiedervi la mediana qual è il tuo voto mediano? qual è il tuo voto moda? cioè qual è il voto che hai preso di più? adesso in realtà la moda è molto sparsa perché se hai pochi esami rispetto abbiamo 12, 13 voti possibili da dare da 18 a 30, 30 a 14 se avete 12 esami da dare è molto improbabile che ci siano dei voti che compaiono più di una volta quindi la moda non ha, non ha molto senso la mediana sì. Metti i tuoi esami in ordine da quello più basso a quello più alto e vai a vedere quale è il voto che sta a metà. Quello ha significato. Vuol dire che metà degli, degli esami ci sono andati più bene di così e altre metà ti sono andati meno bene di così. Oppure, se vuoi essere più preciso della mediana, puoi dare i quartili. Cioè, questo insieme di esami non lo dividi in due, lo dividi in quattro. E vai a vedere il primo. Al 25%, 50%, 75%, 100%, minimo e massimo, mediana e un quarto, tre quarti. Se ne hai tanti, puoi fare i decili, divido in 10, primo, secondo, terzo, quarto, punto decili. Ma non posso mai fare la differenza a una somma. Ok, martedì vediamo le altre scale che finalmente ci danno la possibilità di fare qualche calcolo in più.